Angelo Giuseppe Roncalli, eh, che tutti conosciamo però come Papa Giovanni XX, anzi direi San Giovanni XXIII, Papa Buono, eh, è il Papa del Concilio, un Papa che arriva anziano al Soglio Pontificio eh, nella seconda metà dei, dei, suoi anni, dei suoi 70 anni e quindi era previsto e prevedibile come un Papa di transizione. E infatti dura poco, dura cinque anni il suo pontificato, ma cambia la storia della Chiesa. E sono le sorprese dello Spirito, dello Spirito Santo, e, ed è l'inizio di un'epoca un veramente eh, sorprendente, anche per la stessa Chiesa Cattolica, un'epoca che ancora oggi sviluppa i suoi frutti e i suoi effetti.